Sai, ho fatto un disco. Ah, bene. Eeeh, ma è uscito un po' di tempo fa. Eh, però non è che abbia venduto granché, non è che abbia reso granché. Che senso? Eh, boh, mi aspettavo qualcosa di più, insomma, non è tornato quasi niente. Allora, fermi. Qui c'è un attimo, forse da chiarire. Parliamo un po' del mercato, del nostro mercato di riferimento. Su Bitport, per fare un esempio, ogni settimana escono 6.000 brani 6000 brani a settimana è evidente che è difficile che tu che arrivi con il tuo primo disco fatto di tanto lavoro, sudore, lacrime tu riesca ad emergere in questa giungla piuttosto improbabile sai come fare? dimmelo perché lo faccio anch'io ma è più probabile vincere al supernalotto considerare il mercato di riferimento come si svolge è un buon modo per modulare innanzitutto le proprie aspettative pensa a te dall'altra parte quando è che acquisti dischi nuovi, cosa acquisti, cosa cerchi e cosa trovi? Se te vedi una lista di 100 brani, difficilmente riesci ad ascoltarli tutti, anche soltanto la preview. Quindi vai a pescare o il nome che già conosci, sia dell'artista o dell'etichetta, oppure qualcosa ti colpisce, non so, per esempio il colore della copertina, è evidente, facciamo tutti così. Quindi in poco tempo te ascolti un numero limitato di cose. Ci sono le chart dei vari generi, ci sono le chart dei DJ, il materiale ce n'è, quantità esorbitante. Quindi diventa veramente complicato emergere. Soprattutto è bene non aspettarsi troppo da un disco soltanto. È bene cercare di organizzarsi per avere una programmazione di uscite ed una continuità. Allora, comunque, non perdiamoci l'animo. Il primo disco è un passo fondamentale, molto importante. È una grandissima emozione quando vedi per la prima volta il tuo nome negli store. Però è evidente che sei inserito in un contesto veramente, veramente ampio. E soprattutto siamo in una situazione, un momento storico, in cui i volumi di vendita sono terribilmente bassi. Siamo abituati ad ascoltare un sacco di roba e a non pagare niente. Quindi è veramente complicato riuscire a vendere. Il 90% dei dischi non ripaga neanche i propri costi di realizzazione. Il 90%. Capisci? L'obiettivo è entrare nel 10% di questi brani che effettivamente hanno un successo in qualche modo e magari qualcuno ha veramente un successo esorbitante. E lì la forbice è ancora più stretta non perdiamoci d'animo innanzitutto cerca di studiare il mercato cerca di studiare quello che fai a partire da te stesso e anche dai tuoi colleghi più prossimi poi una volta fatto questo quando hai un'uscita Cerca di organizzare una strategia promozionale, comunicativa per il tuo disco e soprattutto cerca di inserirlo in un contesto ben più ampio. Un brano singolo è l'inizio di un percorso, soprattutto riesci ad affinare le procedure e a renderlo questo percorso sempre più efficace, più rapido, più incisivo. Utile sì buttare dischi sul mercato, però non aspettarti chissà che cosa. Serve prima di tutto a te per definire il tuo suono e per cercare da un primo disco, qualsiasi sia, qualsiasi etichetta ad avvicinarti anche ad etichette più importanti è una cosa molto graduale l'importante è che pensi prima alla musica, a fare un bel disco dopo, vediamo, passo successivo la carriera di produttore si costruisce giorno dopo giorno, soprattutto nel tempo